Ciao a tutti, sono Tania e benvenuti nel mio canale. Oggi vi presento questa bellissima creazione, un favoloso Bactus gioiello impreziosito con perline di diverso colore. La tecnica utilizzata è ispirata alla C2C Gregni, una tecnica molto semplice ma nello stesso momento anche molto particolare. Secondo il mio punto di vista è una tecnica anche adatta alle principianti. Nel mio lavoro ho modificato gli aumenti per evitare che il Bactus si allargasse ulteriormente. Il filato utilizzato è il Chuck Variante Grigio Chiaro, un acrilico di alta qualità prodotto dalla Tessilan. Le berline utilizzate sono di vetro e la loro dimensione è di circa 4 mm, mentre il foro interno è di circa 1,5 mm. Per maggiori dettagli sui materiali utilizzati, dove li ho acquistati, vi lascio tutte le indicazioni nel box informazioni. Adesso partiamo con il tutorial. Per l'esecuzione del progetto, oltre ai materiali che vi ho elencato, vi occorre anche un uncinetto 4,5 e un ago in filaperle. Infilare con l'ago in filaperle tutte le perline in sequenza trasparenti grigie, trasparenti nere. Dopo aver effettuato questo passaggio possiamo realizzare il cappietto iniziale. Creato il cappietto iniziale, andiamo ad eseguire 4 catenelle. ed eseguiamo un punto alto nella prima catenella. Nel secondo giro, effettuiamo 3 catenelle. Rientriamo nello stesso punto ed eseguiamo un altro punto alto. Per finire realizziamo due punti alti nell'ultima catenella. Questa modifica verrà eseguita ad ogni inizio e fine giro. Nel terzo giro iniziamo effettuando 3 catenelle. Voltiamo il lavoro e rientriamo nello stesso punto, realizzando un altro punto alto. Nello spazio che si viene a creare eseguiamo un altro punto alto. Da questo punto in poi iniziamo ad inserire le perline. Avviciniamo la perlina e carichiamo il filo sull'uncinetto. Facciamo passare l'uncinetto nel foro che si è creato. Con il pollice spostiamo la perlina in avanti e chiudiamo le prime due asole. Con questo passaggio abbiamo bloccato la perlina. In seguito chiudiamo le altre due asole e concludiamo il punto alto. Per concludere il punto granny effettuiamo un altro punto alto. Per finire lavoriamo due punti alti nell'ultima catenella.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 Nello spazio che si viene a creare eseguiamo un altro punto alto e avviciniamo la perlina. Carichiamo il filo sull'uncinetto e facciamo passare l'uncinetto nel foro che si è creato. Con il dito medio blocchiamo la perlina sul retro del lavoro e chiudiamo le prime due asole. Con questo passaggio blocchiamo la perlina e la fissiamo sul dritto del lavoro. Per finire chiudiamo le altre due asole e concludiamo il punto alto. Per concludere il punto granny effettuiamo un altro punto alto. Concludiamo il rigo di lavorazione realizzando un altro gruppo di tre punti altri con al centro la perlina ponendola sul dritto del lavoro. Per finire lavoriamo due punti alti nell'ultima catenella. proseguiamo questi passaggi per 43 righe di lavorazione. Successivamente continuiamo lo stesso punto di lavorazione senza aggiungere le perline per 21 righe di lavorazione. Completiamo il lavoro realizzando tre nappine da applicare alle tre estremità del Bactus. Prima di concludere il video vi ricordo che nel caso in cui volete modificare i materiali per la realizzazione del Bactus è opportuno fare un campione. Grazie per avermi seguito. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti e lasciatemi un like di supporto. Ci vediamo al prossimo tutorial.